NRR, di difficoltà di attuazione da parte dei piccoli comuni. Ne parliamo con Luca Vecchi, sindaco di Regione, Emilia, ma soprattutto presidente del Lanci regionale. Buongiorno, buongiorno, buongiorno sindaco. Allora, uh, sindaco, voi avete lanciato un allarme insomma, già da diversi mesi. I comuni, soprattutto i piccoli, che sono tra i principali protagonisti dell'attuazione uh, dell del PNR, non riescono a stare dietro alle pratiche di questo piano. Perché? Beh, intanto credo sia comunque giusto preliminarmente sottolineare che il PNRR è una grande opportunità per il Paese, sono oltre 230 miliardi di investimento, più di 5 miliardi in Emilia Romagna, è una grande opportunità sull'Emilia sull Romagna e sull'Italia del futuro. E sarebbe altrettanto sbagliato negare come la complessità amministrativa, burocratica, la difficoltà a volte di reperimento di risorse umane di un certo tipo, mette anche in difficoltà i, i comuni stessi, in particolar modo i più piccoli, e sappiamo che entro la fine del 2026 il PNRR deve essere completamente attuato e quindi è giusto che per tempo si, si riesca si provi ad individuare non solo le opportunità ma anche le complessità per provare a risolverle nel migliore dei modi per interesse del Paese. Che figure mancano nei comuni? Ma talvolta mancano tecnici, ingegneri, geometri, architetti, ma anche funzioni amministrative. Tenga presente che noi siamo in un'epoca di, anche di rilancio dell'economia, di alcuni settori dell'economia. Il 110% ha portato ad una forte saturazione del mercato privato, di alcuni profili professionali. Non è raro che oggi i comuni facciano selezioni pubbliche e non partecipa a quasi nessuno. Ecco, possibile che attiri più il posto privato che il posto pubblico? Beh, questo, guardi, non è una novità. Nel posto privato, mediamente, gli stipendi sono più alti. Purtroppo il, la pubblica amministrazione italiana paga un prezzo che è quello di avere alle spalle 20 anni di blocco del turnover, dei concorsi, di scarso investimento sulla qualità del lavoro pubblico, di invecchiamento progressivo anche dell'età media di chi lavora nel pubblico e questo ha reso, diciamo così, la macchina amministrativa italiana eh, non del tutto adeguata in fronte ad una grande opportunità storica come il PNRR ci consegna in uscita dal Covid. Qual è il rischio? C'è cioè il rischio di perdere questi fondi? Il rischio è che, siccome il PNRR deve essere attuato in termini di realizzazione dell delle opere entro il 31 dicembre del 2026, a un certo punto, in avvicinamento progressivo a quella data, eh, il Paese debba mettere a fuoco che una parte importante di queste risorse potrebbero non essere attuate e dunque restituite. C'è tempo, io credo, e con il dovuto spirito collaborativo tra Anci, Regioni, Stato, per affrontare quelli che sono i nodi necessari per poter risolvere nel modo migliore questa situazione. Voi avete eh, fatto delle richieste al Governo, anche come Anci Emilia Romagna, eh, cosa può fare il Governo per magari attirare delle persone a lavorare Guardi, lei consideri che se in questo momento in, in questo oggi dovessimo decidere di realizzare una pista ciclabile impiegheremmo perlomeno almeno due anni se dovessimo decidere di realizzare una scuola in Emilia Romagna ne servono 5, 6, 7 se dovessimo decidere di realizzare una tangenziale o addirittura un ospedale potrebbero servirne 8, 10 allora lavorare sull'accorciamento dei tempi dalla progettazione all'attuazione è sicuramente una delle esigenze fondamentali investire però anche sulla qualità delle risorse umane su un grande piano di investimenti sulle, di risorse umane nella pubblica amministrazione significa aiutare i comuni nella prospettiva del 2026 a risolvere i problemi che il PNR porta a Qual, dire Qualche risposta la state avendo dal governo? C'è un rapporto collaborativo da sempre con tutti i governi eh, come giusto che sia nelle relazioni istituzionali Anci, Comuni, Regioni, Stato eh, questo governo non, si è insediato da molto tempo e ci attendiamo che ci possa essere altrettanto spirito collaborativo e altrettante risposte però il PNR il PNRR non può essere visto soltanto come una difficoltà, il PNRR è una grande opportunità per il Paese, i comuni devono affrontarlo con questo spirito, non soltanto con il lamento ma soprattutto con la grande consapevolezza dell'opportunità che hanno davanti a sé per costruire un grande futuro per le proprie comunità. Benissimo, grazie Luca Vecchi, Presidente dell'Associazione dei Comuni dell'Emilia Romagna e Sindaco di Reggio Emilia. Arrivederci buon lavoro. Arrivederci, grazie a voi. E noi con la rubrica